Ciao a tutti, benvenuti nel mio canale. Io sono Davide e oggi giocheremo a Brawl Stars. Allora, facciamo caricare. Allora, ok. Vabbè, io accetto tutti gli inviti. Se volete, mandarmi, se volete entrare nel mio club, dovete cercare gli RPG e, oppure il tag del club. Questo qui basso sotto, vabbè, se no mi mandate. Mi mandate la richiesta di amicizia sotto al profilo di Maxine, che è il mio ID allora, per prima cosa facciamoci una bella partita. a Ricercati! Oh, ok, dai. Mi metto. Sì, vabbè, lascia Maxine. Qua ci sta Dara, si sì, lo adesso do la super velocità. А Vado dai panni, piano piano, senza fretta, in realtà devo scappare perché quella tara, ecco, vabbè, è persa. Beh, in realtà pa Penny potrebbe fare un sacco di danni co se colpisce tutti e due. E eh, vabbè, intanto abbiamo fatto il nostro meglio, non fa niente, però ho capito chi mettermi metterò mm. uno forte potrebbe andare bene un bull no proviamo con non so perché però proviamo con bea dai sì bea allora Matt Power 48.910 si dovrebbe mettere Ambra, se non c'è qualche missione, secondo me si dovrebbe mettere Ambra. Meno male che si è messo Ambra, perché così può fare un sacco di danni. Ok, siamo messi bene, ecco perché non mi sono messo Bibi, meno male, perché Bea può uccidere Bibi. Sta qua, ah, ecco, bam, no, vabbè non fa niente, tanto l'ho ucciso, ah, ah, no, vabbè non fa niente, non fa niente, tanto stiamo in vantaggio, ok, quindi la possiamo vincere, Matt Power 48.910, vabbè è andato, è andato, Io devo usare questo, devo accettare perché qua, ottimo, eccolo, eccolo, eccolo, eccolo, sì, meno male. Ah, ok, parato da una super di Dynamite Micidiale. Ma qua ce li nasce Bibi. Richia richiamoci. E mo, Dynamite e Bombardino diranno, ma dove stanno? Ottimo, mi sono fatto vedere. Aiuto, aiuto. Ah ok, dai, mi devo ricaricare. Sgaggetto. Ma dai. Vabbè, tanto stiamo lo stesso in vantaggio, quindi credo che questa partita la vinciamo. Ok. Io mi ricarico un po' la vita. Dai, non è che ha usato la super. Dai, dobbiamo uccidere pure Bibi. Che fa tanti danni. Ok. Bombardino. Ok. Adesso dovremmo scappare. Scappate, scappate. Dai, ma siamo morti tutti. Ok, allora non attacchiamo più. Non dovremmo attaccare. Sì, tanto abbiamo vinta lo stesso. Sì. Uh, sono anche il migliore. Bene. Allora, adesso facciamoci una bella partita nella Lega delle Stelle. Spero che facciamo... Vabbè, non fa niente. Meglio football. Vabbè, facciamo ricercati. Se Francesco non vuole, non fa niente. Matt power è andato. Vabbè, se non risponde Francesco, ma pure io esco. Adesso lo invito. Vediamo se risponde, ok, facciamo footbrawl, se per lui va bene, ok, allora facciamo la partita. Ah, oh, mi potevo mettere Bibi, Vabbè, non fa niente, ecco, va bene, perfetto. Ok, Bibi dobbiamo subito toglierla subito perché può fare tanti danni. Oddio, oddio, oddio, oddio, oddio. Ok, ho colpito la Bibi. No, e io ho sbagliato colpo magico. Ok, ho rallentato Bibi. Piano piano posso fare tanti danni con bea molto forte oddio ho poca vita ho poca vita Mi devo ricaricare comunque dipende dalle mappe da, cioè dipende dalle mappe come giocare perché eh, dipende dallo spazio che c'è perché se è da una mappa da tank allora eh, si deve mettere un, da un tiratore. Allora si deve mettere tipo il primo passaggio. No, peccato 25 di vita. Però ho fatto un bel passaggio, Matt Power 48.910 bellissimo. Allora proviamo ad uccidere la Bibi, ok. Ah, no, ho ucciso, oddio 40 di vita, aiuto. Aiuto, ok, ucciso, pure colte, ok, vabbè, adesso sgaggetto un po', attenzione alla shell. vabbè, non fa niente, allora, io credo che potremmo vincerla. Però è difficile perché quando iniziano a fare i supplementari va, è, è la fine. Perché se stanno gli avversari vicino alla nostra porta ci possono subito fare fuori. Cioè possono subito segnare. Ok? Ok? Buttata la bibi. Adesso uccisa. Vabbè. No! è. Eh. Quando non, dove, non si deve mai andare da Shelly Perché eh, può fare tanti danni con la super no? no, no, no, no, no Ok, ucciso Posso segnare, faccio finta di segnare qua Mentre invece segno qua Segnato, partita conclusa Bel tiro Ok, sempre io il migliore Va bene Vediamo se ci sta Gilles e Francesco, se può rispondere, che sarei molto grato. Vabbè, non risponde, non è, neanche, ma non è neanche online. Vabbè, mettete like, attivate la campanella e ciao, alla prossima!